Ho appena comprato le blatte uh, mi fanno strasenso ragazzi, sto già facendo fatica io a tenerle così in mano anche se sono chiuse tutto. La mia paura è che quando farò lo scherzo Sespo, escano da questa scatoletta E vadano in giro per la macchina E poi nessuno, perché non solo loro Ma io non riuscirei mai a prenderle in mano Resteranno lì a vita e Non, non entrerò più in macchina probabilmente Ovviamente finito lo scherzo e il video Non le potrò lasciare in giro, quindi dovrò trovare Anche qualcuno a cui regalarle Chi se ne piglia? Super curioso Lascia stare, star, schifo Ho comprato questa bacinella in modo tale Che le metterò tutte lì dentro Con una pellicola qua sopra, farò un Buco, in modo tale da poter infilare la mano. Art attack postati proprio. Facciamo entrare questo schifo lì dentro. Dai, vai giù. Oddio. Uh, uh, che schifo! Oddio, non ce la faccio. Non ce la faccio, giuro. Messe tutte e quattro sembrano abbastanza tranquille. Quindi muoviamoci e chiudiamo tutto. Ok, ragazzi, tutto pronto. L'ho lasciato un po' qua aperto così prendono un po' d'aria. Ci siamo. Ragazzi. Allora, qui ho le, ho le blatte. Uh. Sono tutte qua dentro? Eh. Tra poco arriverà Sespo, quindi io ora nascondo questo nel bagagliaio e quando arriverà lo farò bendare e dopodiché le farò infilare la mano qua dentro da bendato. Anche perché se non glielo faccio fare da bendato non lo farà mai, credo. Che schifo. Hey e vedi la mia sorpresa? Sì. Che culo. Ma no, lui e Mattia bella ma ti piacere? piacere ah bella sta telecamera no no non dobbiamo andare, dobbiamo star qua <ride> non te ne lasciare la Eh, ah, mi metti la cintura nel dubbio mi <ride> metti paura? Se mi metti paura vero? no no ferma un attimo che faccio? se non dobbiamo andare sta così no pure che mi metti paura no no tranquillo fratello. <ride> no dai se mi metti paura ti sbrocco, già te lo dico eh mi giuri che non ho paura, che non mi metti paura? Ti giuro che non, non ti metto non paura. paura Non mette paura ti giuro Frate, io lo so che so, devi Mi stai, <ride> Dai, mi, mi giuri che non metti paura Te lo giuro, te lo giuro Oh, frate, se mi metti ora, giurami <ride> Non ti parlo più Ma Io per te ho preso dei regali Ok, okay. grazie Però cioè non è che te le do così, te le devi meritare. Quindi io adesso ti vendo e devi capire cosa sono. Ok. Essendovi... No, mi metti paura, non so, stupido. Dai, no, no, no. No, troppo. Allora, ok, però mi devi solo promettere una cosa. Anzi, due cose. Te lo giuro, eh. C'è un serpente? No, non c'è un serpente. Sicuro? Te lo giuro. Me lo giuri? Oh no, frate. No, non so giocare. C'è un ragno. No, non c'è un ragno. Se dove cazzo prendo un ragno? È legale in Italia. Non ci sta un serpente non ci stanno no, sta... no, no, fratello. no fratello. Me lo giuri, me lo giuri. lo giuri. No, va bene. Te lo giuro. La Ma mascherati? No. No, frete, me lo giuri. Lo no, giuri. perché ridi? Fa pure caldo. Questo è il fiestrino. No, frate, me lo giuri veramente. Lo non c'è nessun animale. Te lo giuro. C'è qualche animale? Non <ride> c'è nessun animale. C'è un animale. C'è il pepito Eh pepito Dai te lo giuro C'è un animale sono No sono... c'è un animale frate, Te lo giuro Sì o promesso, no Promesso Promesso, promesso. promesso. promesso. Frate ma ti c'è un animale Me lo giuri Eh frate ma io li vedo tre sciarze <ride> Passami il primo No, no. Dammi no. le mani No Tiè tiè tiè tiè Giuro Toccala Che cos'è è easy. Eh? Droga. no <ride> È una busta. No, è carte. carte, lami carzo, è carte. Ok, perfetto, questo è indovinato, puoi sbendarti, questo è tuo. Oh! Spa spacchettiamo, Vai, vediamo. Perché, se troviamo una carta che costa un K che fai? Attenti, eh, tieni, regalo, regalo. Ah, ti immagini mi uccidi. <ride> <ride> eh, diremo... Non ne conosco. Ah, questo lo conosco. Eh, no, ma devi questo vedere, lo conosco. E questa è la speciale. Questa costa? Eh? È <ride> questa. È questo, Ora, questo. Oh, questo qua è raro. Eh, si, frate. Ti nei commenti quanto vale. Questo secondo me è un botto. Secondo regalo? Oh, okay. No, no, ho paura. Tieni, tieni, tieni. No, aspetta. Ah, giuro, giuro, non fa paura. Ok, non, non respira. È un portachiavi. Easy. Ok, ti <ride> <Sì, è> indovinato? Si, ho indovinato. Di <me genere. ride> Bello, bello. Mi piace, aspetta. Non ho le chiavi di casa. Sono uscito senza chiavi. <ride> <Non> sto scherzando. <ride> No, se no, no, poi li metto. 8 euro. Questo budget <ride> budget <ride> del video a te, ragazzi. Quindi iscrivetevi al canale e dateci il link per voi. Nel, nella descrizione, grazie. Che <ride> ragazzi. Donate, guardate il video fino alla fine. Allora, se vedete pubblicità non le schippate, grazie. No, fratello, ho paura però. No, no, tranquillo. Fratello, so che alla fine mi lancerai tipo qual... No, un serpente. In macchina, ma si scegli! è un serpente. Ma non serpente. Eh no, questo si sbusta. Che c'è dentro? No, non può esserci un animale se si sbusta, no? Che ne sai, magari. Eh, non mi devi toccare, però. Eh, ma per te. Ok, allora lo stai toccando te quindi non ti fa paura. No, no, ok. No, io non ho paura di niente. Questo è il suo ruggito. Questo è il verso okay. che fa. Allora, dammi la mano. No. Eh no. De Ok, vai. Infilo. No, no, no, io non infilo dentro cose. No, frate, no, no, non sono stupido. No, frate, non sono stupido. Non sono stupido, no, no. Non lo faccio, c'è un animale. C'è palesemente un animale, io non lo faccio. Non lo faccio. <ride> ma, cioè... ma non c'è un animale, frate. Mi giuro che non c'è un animale. Te lo giuro. Ok, allora adesso tiro fuori l'occhio. Se c'è un animale... Se non c'è un animale... Io faccio un regalo a te. Se c'è un animale... Oh, quindi, alla settimana ti hai fatto un regalo... E... Ed è un regalo Io adesso mi sbendo Vedo quel regalo Non prendo il regalo E ti faccio il regalo a te Quello che vuoi adesso No ma io ci ho messo un botto a farti questo regalo No è? perché è un animale Frate io ho paura degli animali No frate ho paura degli animali Soprattutto se non li vedo non sto scherzando no, Fratello non è un animale, tranquillo No, frate, è un animale No, frate, te lo giuro, per favore Mi cago sotto Frate, perché è un animale soft Però è comunque un animale Cioè, tu non puoi farmi queste cose Oh, vieni, ci vediamo fuori la metro perché E poi mi dai un portachiave e poi mi fai toccare la merda No, frate, io non lo faccio No, frate, per favore Facciamo finta, No, faccio così. Ma che faccio? No, fratello, non lo faccio. No, io ho paura. Te lo giuro. No, te lo, lo giuro io, ho paura. Ehi, 118, mi, sta, mi hanno rapito. Alla fermo, dove è la tua mano? La mia mano è qua. No, frate, no, no, non lo prendo. <ride> non lo fatto? prendo, ho paura. Te lo giuro, ho paura. <ride> no, no. No, È tolto. <ride> no, frate, tranquillo, tranquillo. So... Non hai... ho nessun animale, te lo giuro. <ride> Ma che è? No, raga Ma che è? No, si, sì, te mi far mettere Che è la blattera Non stai giocando No, fratello, io sto per morire No, però, metti la mano. Non lo metterò mai in mano Neanche se mi paghi Per tutto l'oro del mondo, ma Dove l'hai presi? Al negozio <ride> Cioè, tu sei andato in un negozio Per comprare questi? Sì Si sta ingroppando quell'altro Stanno, palesemente Non sto scherzando Se, se la sta ingroppando? No, fratello, ma stai... Ma che animale è? No, paura, Dani. Mi fa schifo No, no, frate No, no, no, frate Ma gli promessi che non c'erano animali Ok, ok, ok, ok, ok no, Va bene, okay. no, no, no, le chiudo, le chiudo, le chiudo Chiudile. Ma che sbocco, frate, no, dai Ma meno male che sono un tuo fan <ride> Meno male che ti guardo i video Mi sei ribendato, non mi piace Vai, ribendati Sto andando a sboccare questo è un regalo per farmi perdonare per il cattivo scherzo che tu ho appena fatto È gigantesco No, frate, ha paura No, perché è più grande vuol dire che è un altro animale No, frate, io non ci casco non ci riesco, casco. No, che non vengo più là perché me lo... No, frate, te lo giuro mi... No, frate, questo è davvero No, frate, pure prima hai detto che non c'erano animali, me l'avevi promesso No, frate <ride> Cosa lo togli? No, te lo No, te lo dove vai? Ah, frate. Allora, te lo appoggio direttamente no. così. Occhio dove metti le mani perché ci sono No, no, scherzo, scherzo, scherzo. Devi indovinare che cos'è. È nel volto a stomaco. Te lo giuro, frate, perché non, non vedo la situazione quindi non capisco che sta succedendo. L'hai fatto personalizzato in vacanza. Ah, il fanco pop. Ok. E qua è così grande. Però è gigante. Porca puttana, scusate. <ride> Mamma mia, è gigantesco. Ecco il che si vedeva: fighissimo, fighissimo. Fighissimo. Bello, eh? Ma questo è fighissimo. Questo è, è, è considerato un animale? No, un alieno. Montesi, un alieno. Aspetta un mi devo ancora riprendere dalle placche. Figo, grande, complimenti. Questa dove la mettiamo? A casa. <risos> <risos> <risos> <risos>